Allora, questa è sempre la tabella delle cappe, Come, vi ho messo estrapolato solo quelle che un pochino di più vi interessano, che sono le cappe biologiche e le cappe di sicurezza microbiologica sulla destra, in blu, e vi ho messo l'opzionale, vedete il filtro EPA eh, in espulsione per le cappe biologiche le tre tipologie. Queste sono, sotto a seguire ci sono un po' eh, tutti quelli che sono le, i criteri di accettazione eh, delle cappe legate alle norme e un po' anche alcune considerazioni che ho fatto nel tempo e se vedete ci sono sia la uni n 1249 che sotto l'NSF49, cosa dice? Un, un po' in contrapposizione a volte che si avvicina. Questo è un po' ecco per l'illuminamento, il livello sonoro, le conta e quant'altro. Quindi questa è un po' una tabella riepilogativa di quello che ci siamo detti prima, quindi che prende la norma, infatti dice l'inflow maggiore di 0,4 mila al secondo per le cappe di sicurezza microbiologica. Eh, per, le, per le cappe ovviamente HLF o VLF sulla sinistra non c'è questo inflow, quindi non applicabile, e così a cascata tutte le altre, con uh, quelli che sono i metodi, che leggete metodo indiretto e metodo diretto, che è quello che vi dicevo prima, cioè il fatto con il vetro a 7 cm, oppure vado sopra a prendermi la velocità direttamente sopra la cappa.